Buona giornata, sono Luca Viscardi, Mr. Gadget, vi presento LG Wing con le sue tre fotocamere posteriori con il display da 6,8 pollici, USB Type-C connettore, eh, il cassettino delle sim su questo lato, sulla parte superiore vedete la pop-up cam eh, frontale e sull'altro lato invece eh, pulsanti d'accensione e volumi. Ma qual è la caratteristica fondamentale di questo oggetto? La vediamo subito perché la caratteristica fondamentale è questo movimento che potete fare anche solo con un pollice per svelare il secondo display. Una, sono soluzioni molto avanzate, potete personalizzare un sacco di aspetti del telefono, ad esempio vedete quando aprite c'è questo menu con le vostre applicazioni principali che potete personalizzare in qualunque momento. C'è un meccanismo che è ammortizzato per rendere l'apertura più semplice e ovviamente ci sono dei vantaggi nell'utilizzo con i dispositivi aperti c'è anche una soluzione per evitare che il eh, display superiore possa rigare quello eh, inferiore eh, vedete menu che eh, sono disponibili su entrambi i display e che cambiano anche a seconda che eh, lo schermo sia aperto oppure chiuso no? vedete come la disposizione dei contenuti sullo schermo eh, venga eh, ottimizzata e poi ovviamente eh, ci sono le applicazioni no? ad esempio vedete con youtube voi nella parte superiore vedete full screen il vostro contenuto era la parte inferiore, invece controllate lo so, il volume piuttosto che la luminosità del display e poi anche l'avanzamento e l'arretramento dei contenuti quindi essenzialmente avete la fruizione a pieno schermo del vostro contenuto senza nessun comando e nessuna sovrapposizione che vi disturbi non è ovviamente questa l'unica funzione ce ne sono molte altre sono molto interessanti guardate ad esempio nella galleria no? voi potete una volta attivata la galleria appare questo comando che coordina lo schermo inferiore e a questo punto lo schermo inferiore diventa una specie di eh, telecomando eh, della parte eh, superiore no? e potete anche entrare nei eh, video, anche in questo caso avanzare, arretrare, insomma e nel caso anche addirittura editare i videoclip che vedete a questo punto rimangono perfettamente visibili nella parte superiore voi nella parte inferiore potete eh, dedicarvi all'editing usando l'editor eh, incorporato no? quindi questo è un altro eh, esempio di come eh, la disponibilità dei due schermi possa eh, essere utilizzata eh, il coordinamento infatti tra lo schermo superiore e lo schermo inferiore parte da quella linguettina che vedete sul lato dello schermo eh, in basso vedete quando eh, premete quella allora a questo punto i due schermi vengono coordinati possono essere scollegati in qualunque momento come vedete basta premere eh, questa eh, icona sono molte mh, le interazioni eh, rese possibili ad esempio guardate mh, con i messaggi messaggi appaiono sullo schermo principale e la tastiera in basso volendo però potete fare il contrario se per voi è fondamentale eh, diciamo scrivere con una maggiore comodità eh, potete accedere vedete ai eh, messaggi e a quel punto quando dovete digitare avete la tastiera nella parte inferiore peraltro con uno swipe l'allargate oppure la eh, stringete quindi soluzioni che sono state adottate all'interno di questo smartphone che trovo eh, interessanti in eh, diversi tipi di applicazione. Perché mh, vi faccio vedere ad esempio con Well, con il browser, potete entrare in YouTube per fare un esempio, avete il contenuto nella eh, parte eh, superiore, mentre nella parte inferiore potete eh, visualizzare eh, il navigatore, insomma il navigator di eh, YouTube, mettere un mi piace se eh, può essere eh, di vostro eh, interesse, piuttosto che eh, scrivere magari un commento no? è una delle eh, diverse modalità con cui eh, utilizzare questo eh, schermo eh, doppio ci sono eh, dei vantaggi in svariate applicazioni ad esempio vi mostro una cosa curiosa che è quella del grip lock no? cioè voi potete bloccare essenzialmente la parte inferiore e potete muovere il telefono e quindi avere un'impugnatura più solida senza interagire con lo schermo in basso quindi LG ha lavorato molto allo sviluppo di soluzioni che rendessero questa rotazione dello schermo veramente efficace una di queste ad esempio è la combinazione delle app eh, l'abbiamo visto anche su altri eh, dispositivi potete con un solo clic aprire due app contemporaneamente siete voi a decidere quale sia la combinazione non ne potete eh, mettere infinite nel senso con tutte le applicazioni che avete eh, aperto sul vostro eh, smartphone peraltro passare vedete anche da eh, un'applicazione all'altro due applicazioni ad altre due è molto semplice la personalizzazione eh, di questi shortcuts si fa eh, veramente con una facilità pazzesca eh, perché basta accedere a questo eh, menu multi window selezionare le due applicazioni che volete coordinare eh, con l'apertura e il gioco è fatto no? vedete che eh, in questo momento avete a disposizione il calendario e poi il browser dove in questo momento visualizzate Mr. Gadget, no, quindi da davvero per quanto riguarda la facilità d'uso eh, parliamo di un telefono che eh, funziona veramente bene peraltro processore eh, 765 g di qualcomm eh, 8 gb di eh, ram mh, una discreta eh, potenza eh, devo dire N non è un eh, telefono con una eh, potenza mostruosa però de de devo dire che tutto sommato la reattività è buona questi prodotti che stiamo utilizzando hanno un software che non è definitivo quindi a volte e potreste vedere magari qualche incertezza, ma è importante sottolineare so, che ci vuole un po' prima dell'arrivo eh, di questo oggetto, come? funziona il doppio schermo ad esempio con i videogiochi lo vediamo con eh, questo Asphalt 9 che è uno dei giochi ottimizzati per LG Wing che vi permette di avere informazioni differenti nella parte superiore e nella parte eh, inferiore dello schermo no? se voi avviate vedete già adesso ci sono delle indicazioni eh, differenti ma nel momento in cui voi Cominciate il vostro eh, gioco, cominciate la eh, vostra partita, il telefono vi eh, fornisce delle informazioni supplementari sullo schermo, in questo caso superiore, vedete avete la mappa mentre sotto si gioca e eh, sopra essenzialmente si sfrutta la eh, mappa. So che vi ho detto essenzialmente circa 8 milioni di volte, ma il gioco di questo video è contare quante volte riesco eh, a dirlo prima della fine eh, di questa hands-on con LG Wing. Ecco, Vedete l'utilizzo di Asphalt con la mappa nella parte eh, superiore che vi dà eh, una mano. Un eh, telefono con molte caratteristiche interessanti bisogna entrare nella fotocamera tre eh, sensori, uno da 64 un grandangolo da 12, uno da 13 il grandangolo da 13 serve per fare quello che vedete, ovvero l'effetto gimbal, quindi eh, come se fosse una eh, videocamera e una fotocamera stabilizzata, vedete avete la possibilità di fare il pan mode, vedete come in questo momento pur shakerando l'immagine eh, resti al centro fissa l'immagine che state eh, riprendendo, avete le modalità eh, anche di registrazione che di solito LG offre nei suoi ultimi telefoni con ovviamente uno status di flagship sono tantissime ad esempio qui potete vedere il lock dell'immagine no? quindi voi fissate un'immagine e pur muovendo il telefono vedete che rimane al centro della vostra inquadratura Esiste poi la possibilità di fare una ripresa doppia, eh, arriva la, la fotocamera pop-up e vedete in questo momento avete il dual screen recording, eh, potete scegliere tra l'altro se registrare con due file separati oppure no. La fotocamera frontale, eh, come detto è una eh, fotocamera con il pop-up ci sono un miliardo di funzioni nella eh, fotocamera principale mh, mh, quando aprite il telefono potete solo usare la gimbal mentre per usare i 64 megapixel per cambiare i formati di eh, ripresa per fare insomma, tutte le cose che vi servono eh, con una fotocamera il telefono deve essere eh, chiuso c'è una modalità portrait potete utilizzare anche il tipo di effetto eh, che eh, vi piace di più all'esperienza spalle del eh, soggetto principale, una volta che avete inquadrato il soggetto principale poi potete scegliere gli effetti e vedete con l'apertura della pop-up cam eh, appare e scompare il sensore eh, fotografico eh, frontale. Un'altra possibilità di utilizzo, in macchina ad esempio, immaginate di eh, prendere il navigatore, ecco così potrebbe essere in macchina, no? agganciato sul eh, supporto, voi selezionate una eh, destinazione del eh, vostro viaggio, partite con la navigazione e mentre state eh, navigando eh, potete comunque utilizzare il telefono ad esempio per fare una telefonata senza che vi venga eh, ostruita la eh, visualizzazione della mappa oppure anche vedete navigare eh, in internet, insomma leggere Mr. Gadget mentre si guida non è consigliabile eh, però insomma negli altri momenti della giornata può essere eh, piacevole farlo no? quindi insomma anche questa è una funzionalità interessante, l'ultima che eh, vi mostro è quella del touchpad, quindi quando avete aperto eh, lo schermo inferiore potete avviare questo touchpad che vi serve per navigare nelle funzioni e nelle eh, insomma, opzioni eh, di quello eh, superiore potete utilizzarlo anche proprio come un touchpad da computer, aspettate che adesso eh, non ho, ecco vedete eh, allargate, spostatevi, muovete con le gestures esattamente come eh, se foste eh, con l'utilizzo di un touchpad di un eh, computer insomma un eh, prodotto bello completo tutto sommato peso anche contenuto perché eh, ci si ferma a 260 grammi è costruito bene non è grossissimo cioè nel senso che ha uno spessore generoso ma non esagerato non vi nascondo che avevo qualche perplessità invece non mi dispiace arriva ad ottobre prezzo sotto i 2000 euro ma non sappiamo ancora quanto